Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ultimo appuntamento per la, nostro, eh, la nostra rassegna con il codice di Damasco. Eh, avete visto che abbiamo fatto tante puntate su questo testo. La prossima volta inizieremo, a io piacendo, il codice della guerra. Oh, così mi sono appuntato... Alcune cose che mancavano alla nostra, alla nostra presentazione. Capitolo 13, versetto 12, potrebbe aiutarci, eh, essendo tutti i testi precedenti, il Nuovo Testamento, potrebbe aiutarci a, così, a richiamare Colossesi 1, 12. No? Quando dice, eh, in quel bellissimo inizio del, dell'inno ai Colossesi, eh, partecipare alla sorte dei santi nella luce bene qua nel capitolo 13 versetto 12 abbiamo la stessa cosa al posto di eh, verità abbiamo, si può leggere luce quindi ai santi nella verità ai santi nella luce stesso testo identico con due con due lezioni varianti questo può essere eh, Bello, perché vuol dire che c'è una forte autocoscienza di poter partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quali sono i santi? In questo caso non sono quelli che stanno parlando, quelli che ovvio che sono santi in Cristo. I santi nella luce sono gli angeli, quindi partecipare alla loro sor sorte nella luce. Perché c'era l'idea che il corpo venisse sopravvestito di questo manto luminoso e quindi la carne venisse trasformata in una sostanza angelica. Ovviamente non è così che sarà, però è quello che credevano loro. Ecco che allora queste frasi un po' antiche che però erano conosciute, possono essere sicuramente state patrimonio anche dei nostri. Due versetti dopo ehm, si parla degli annunciatori eh, del commercio, meglio, del commercio dei figli della fossa, detti anche figli della perdizione. Come eh, non contestualizzare questo avvertimento? Giovanni 17, 12. Vedete sempre questo, queste citazioni di Matteo, di Giovanni, ma anche di, di, di, di, di Luca e Marco, ma soprattutto Giovanni e Matteo. Matteo dal punto di vista rabbinico, Giovanni dal punto di vista sacerdotale. 14, 3, 12. Sono dieci versetti, molto importanti per noi. Perché? Gesù ne ha scelti dodici barra 14 forse 15 almeno quelli sono i nomi e quindi i due numeri che abbiamo visto anche nei, nei libri passati è 12 barra 15 ma li ha scelti usando la stessa metodologia che dice qua perché abbiamo il giuramento fatto scusate ehm, le tre classi il giuramento vi andò le tre classi abbiamo i coanim Abbiamo i Nevim e gli Amares, o anche i proseliti, quindi i Quanim o Levim, i profeti, quelli che profetavano, e il popolo normale, Ochlon in greco. Questo è interessante perché quando poi avremo chiare tutte queste divisioni, questi personaggi, queste classi, potremo capire perché, ad esempio, noi abbiamo un Levi, un Matteo, abbiamo due Quanim, Giacomo e Giovanni, abbiamo dieci Amares, all'interno di questi dieci Amares, figli del popolo insomma figli della terra e, popolo della terra abbiamo i vari partiti interni e quindi una variegata composita comunità del nuovo israele che si inserisce perfettamente all'interno di questi cammini di altre comunità ovviamente non cristiane pre cristiane che avevano più o meno la stessa eh, idea la stessa idea sulla chiamata sulla vocazione eh. Capitolo 15, i primi 5 versetti. Il giuramento. Il giuramento presso queste comunità, presso gli esseni. Non si può giurare né per Aleph né per Lamed, Elohim. Non si può giurare né per Aleph né per Dalet, sono simboli, Aleph, Dalet, Adonai, Odonoi, dice qualcuno. Né per la legge di Mosè, Matteo 5, 34-36. Nel trattato rabbinico di Shevot eh, 4.13 si tratta esclusivamente della modalità della leicità o no del, del giuramento. Quindi, allora, eh, non si può giurare, abbiamo detto, per Aleph e per Bet, eh, ed Alet, Adonai, né per la legge di Mosè, Abbiamo visto, come Matteo 5, 34 36. Poi eh, non si può giurare, abbiamo detto, né per Yud e per he, ya, che noi diciamo ya, che è no, l'invocazione all liturgica, allel, u, ya, ya, è il tetagramma, anche se ci sono le prime due consonanti, per Shaddai, non si può giurare per Shaddai, non si può giurare per il Clemente, non si può giurare per Shavuot, non si può giurare per il Benigno, non si può giurare per il Longanime e neanche per il grandemente misericordioso. Chi fa così è colpevole, è colpevole. Adesso finalmente, sempre... Nell'ambito della nostra ottica soteriologica abbiamo parlato tante volte del peccato e della malattia, la salvezza completa dell'uomo, no? la redenzione completa, quindi anche dalla malattia, non solo dall'anima e dello spirito, tutti insieme, è un unicum, no? Nel, secondo l'antropologia la biblica giudeo-cristiana. Capitolo 15, versetto 17, sentite che cosa dice. Qui abbiamo l'elenco delle persone ciechi, storpi, anche gli stupidi, gli sciocchi, che non possono entrare nell'Assemblea Santa. Quindi c'è una grossa problematica soteriologica, perché se non possono entrare nell'Assemblea Santa, come possono salvarsi? Se i membri dell'Assemblea Santa sono il resto di Israele, eccetera. E questo cosa con Luca, 14, 20-21. Gesù lì fa un intervento ben chiaro. È interessante perché dice che l'assemblea degli angeli ha anche santi. Uomini e angeli santi. C'è questa identificazione. Perché dico che è interessante? Perché gli angeli santi stanno in mezzo all'assemblea. Guardate che questa cosa c'è anche nella chiesa primitiva, nella chiesa delle origini. Perché in tutte le anafore c'è questa coscienza di essere cooptati al culto in cielo, e nel culto in cielo, quello del Cristo risorto, c'è ovviamente la, la corte angelica, oltre alla presenza dei santi, che ex parte dei sono già ovviamente risorti, lui li vede già nell'evo futuro, no? Ecco. E perché dico che è interessante? Perché nella cultura ebraica, ecco perché Gesù, nel Tempio, vi ricordate, fa questo grande miracolo e non solo lì, gli Apostoli passano nella loro cella, nella loro ombra, no? l'immagine di Dio cura gli storpi, perché si pensava che lo zoppo spaventasse gli angeli. Lo so che non è biblica, è una stupidaggine per noi, però questo era quello che pensavano all'epoca di Gesù. Era una cosa assolutamente evidente, quindi uno storpio faceva paura agli angeli e se gli angeli stavano in mezzo all'assemblea santa lo storpio non poteva entrare. E chi lo salvava? Adesso capiamo perché Gesù ha questa attenzione, perché qualche fenomeno di eh, un giornalista famosissimo che morì tanti anni fa, uno dei padri del giornalismo italiano, un giorno fece una, perché è facile fare battute sulla religione e sulla fede degli altri, no? lui era chiaramente laicista, no? Disse, eh, ma Gesù cos'è, specializzato in ortopedia e in oftalmologia? Mm? Che tristezza, senti strato. Eh vabbè. vabbè, speriamo che adesso il Signore abbia la possibilità di spiegargli che aveva anche altre specializzazioni e non solo quella di ortopedia. Ecco. Per quanto riguarda... Ehm, tutti i riferimenti all'angelo di Mastema, Angelo Mastema o ufficio Mastema, abbiamo fatto un video in angelologia per questo. Dico così perché nel nostro codice di Damasco c'è e non solo, anche in altri tre codici importanti. L'ultima cosa, direi che sì, l'ultima cosa. I membri che abbandonano la città santa, cioè la comunità, non è la Gerusalemme, perché questi sono già fuori Gerusalemme, e se sono a Gerusalemme sono in un quartiere loro, alla quale avevano aderito, quindi si abbandonano all'assemblea, quindi la città santa alla quale avevano aderito, eh, diventano poi che cosa? Definiti casa di Peleg, dopo vedremo no? chi è, ve lo ricordate in Genesi, fattori di divisione e di discordia. Questo noi lo troviamo al capitolo 4, ai primi 5 versetti, e al capitolo 7, versetti 14 e 15. Ma lo troviamo anche nella regola della comunità, se vi ricordate, capitolo 8, versetto 5. Quindi la città santa, così viene definita, lo dico così perché anche nel Nuovo Testamento abbiamo questo concetto della città santa, sono uomini molto probabilmente in diaspora loro si considerano in diaspora, nella Galut. Perché dico questo? Perché ci sono dei riferimenti su questi testi che vi ho detto, riferimenti diretti a Ezechiele 10.18 e Ezechiele 11.22. E se c'era uno che viveva la Galut, dalla città santa, era proprio Ezechiele. no? La gloria, la kavod di Hashem abbandona, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto angelologia sul discorso dei cherubini vi rimando a nuovo, tanto voi siete abbonati quindi non avete il problema potete andarvela a rivedere abbandona, abbandona il tempio profanato e quindi la cavoda di Hashem va con gli esiliati a Babilonia questo è importante perché poi tutte queste tradizioni orali che noi conosciamo e che poi aiuteranno il Nuovo Testamento così a essere collocato perché sono cose che noi troviamo nel Nuovo Testamento dai Vangeli in poi chi era a Babilonia, a Pumbedita, no? eccetera, e anche a Ninive, una grande comunità giudaica, loro erano convinti di poter fare il loro tal mondo, quindi questa miscellanea, questa raccolta di, di, di innanzitutto di Mishnayot dei tempi antichi del secondo secolo a.C. in poi, certamente la reddizione del, sec del VI-VII secolo, ma erano convinti che su di loro ci fosse la Shekinah perché aveva accompagnato a Babilonia gli esiliati quindi parte e parte quindi dal popolo santo e torna solo dopo, eventualmente, la loro liberazione. Ma chi rimane lì ha comunque la presenza di Dio. Questo ci rimanda Apocalisse 12, 2, Apocalisse 12, 10, Apocalisse 22, 19. La casa di Peleg, la trovate in Genesi 10, 25, no? vi ricordate, e dei figli di Eber, Eber, un antesignano no, della, dei nostri padri, e quindi Pelega ai suoi tempi, no, dice la terra fu divisa. Ecco, ecco, perché vengono definiti così. Poi lì c'è il, il verbo no, Niflegam, che viene appunto da Apalag, che vuol dire o Peleg, a secondo di come vocalizziamo, che vuol dire dividere, spartire. No? E quindi nella, nel, facendo un parallelismo con la casa di Assalon, no, eh, il commento anche ad Abacuc 5.9 perché il commento ad Abacuc è molto, molto interessante lo faremo, ci sono tante cose eh, di soteriologia che sono arrivate nel Nuovo Testamento ebbene anche col parallelismo alla casa di Assalon, il parallelismo di Abacuc capitolo 5 versetto 9 del commento eh, non del libro eh, fa capire che ci, diciamo, ci indirizza su, su, sulla gravità dell'apostasia della comunità uscire dalla comunità vuol dire di fatto dividere, uscire dalla comunità vuol dire vivere in maniera non pia, uscire dalla comunità vuol dire diventare causa di divisione su so stesso, e noi sappiamo chi è all'origine della divisione. Bene, con queste ultime battute abbiamo finito eh, queste note che abbiamo raccolto di soteriologia sul codice di Damasco, e come vi ho detto all'inizio del video, la prossima volta eh, dovremo iniziare primo QM, no? prima grotta Qumran Milhamab, cioè il codice della guerra, il rotolo della guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre. E qui saremo sempre di più dentro alle nostre problematiche soteriologiche, ma soprattutto apocalittiche. Cioè proprio la salvezza proprio alla fine, quello che poi interessa un po', un po di tutti, sia la Chiesa militante sia la Chiesa trionfante. Ciao, alla prossima!